E adesso vorrei farvi vedere, spendiamo un attimo di tempo a vedere come funziona l'esame, poi dopo no, faremo degli esercizi insieme, come funziona il meccanismo d'esame. Questo lo registro così, lo potete guardare tutti, riguardare. Allora, dove siamo qua? Allora, se entriamo nel portale della didattica... Eh, Chiaramente la mia pagina è diversa dalla vostra, ma alla fine avrete una pagina che è la pagina del, sul portale del, del corso di informatica. Okay? In questa pagina c'è un link che si chiama Accedi ad Exercise. Qualcuno magari l'ha già visto, qualcuno ci aveva già cliccato, non lo so, ma se arriva a una pagina ci arriva eh, in cui per tutto il corso, eh, diciamo così, abbiamo tenuto aggiornata questa cartella materiale 2022-2023, di cui non, non vi ho mai raccontato perché in realtà contiene lo stesso materiale che vi ho già distribuito in altri otto modi, quindi le slide, i laboratori, eccetera, eccetera. Da questa settimana abbiamo caricato su questa pagina, cosiddetta exercise, che, eh, de, degli esercizi d'esame che useremo rispettivamente sia per fare il laboratorio 12, quindi vi chiedo di non guardarlo, no? in questa settimana, lo faremo la settimana prossima nelle ore eh, di laboratorio, così proviamo a fare una simulazione d'esame, sia eh, alcuni testi d'esame selezionati da quelli dell'anno scorso. Quindi sono testi d'esame veri, che sono usciti l'anno scorso, ne abbiamo presi cinque a caso, ecco, quindi non è che sono né i più facili né i più difficili. Questi esercizi sono disponibili già da adesso, penso siano visibili, non so se li abbiamo visibili forse ieri o qualcuno mi dia conferma se li vedete. E saranno visibili per tutto gennaio fino all'esame, okay? quindi potete entrare ed esercitarvi in qualunque momento. Le prendo uno a caso. Allora, questo è il formato che vi troverete anche all'esame. No? All'esame c'è il solito sistema Moodle, lo conoscete già perché ci avete fatto il test d'ammissione, no? il test d'ingresso, no? Ma sarà lo stesso in cui farete i quiz di matematica, se, avete fatto, se il vostro docente vi ha fatto i quiz intermedi, ha usato anche lui. lo stesso sistema, Ok? solo che in modalità d'esame si entra in un modo diverso perché si entra da un link che avete direttamente sull'home page del portale entrate, c'è scritto un bottone grosso che scritto entra nell'esame qua siamo invece in modalità demo e quindi c'è un tenta il quiz non è fai l'esame davvero bruttissima questa parola tenta lasciate perdere allora l'esame è strutturato così quando entrate nell'esame da dal momento in cui cliccate sul bottone avete 90 minuti di tempo Qui, visto che ci esercitiamo, abbiamo messo quattro ore, siamo tranquilli, non preoccupiamoci del tempo. L'esame è composto da tre domande di teoria e una domanda di programmazione. La prima domanda è una domanda finta, che è semplicemente un campo di testo in cui se volete durante l'esame ritirarvi, potete scrivere ritirato in questa casella, non c'è un meccanismo automatico per ritirarsi qua. Eh, non potete non consegnare una volta che avete aperto l'elaborato viene comunque consegnato allo scadere del tempo anche se andate via prima quindi se voi per qualche motivo dite no, non ce la faccio scrivete ritirato e consegnate e noi se vediamo ritirato nella prima casella non guardiamo eh, tutto il resto okay? quindi questa, questa domanda qua serve solo per eventualmente ritirarsi poi ci sono le tre domande di teoria ad esempio qua dice convertire due numeri da decimale di binario eccetera eccetera una domanda è sempre sulla numerazione e poi vi, vi mando poi un link dove ho raccolto un po' di esercizi per esercitarsi su questa parte andando a raccogliere le varie domande che sono capitate oltre a queste 5 che abbiamo a disposizione e quindi qua dovete scrivere la risposta la domanda 3 che sarebbe la seconda parla dell'architettura che è l'argomento di teoria di cui ci occuperemo la settimana prossima e una domanda più di teoria in questo caso è di nuovo capitato sui numeri ma normalmente è sulla parte di programmazione su python, strutture dati, variabili, tipi eccetera vabbè, sono tre domande, valgono due punti ciascuna, c'è anche scritto qua e poi abbiamo la parte di programmazione allora la parte di programmazione si svolge su tre videate la prima videata è che questa qua, indicata con la I, vi potete anche muovere cliccando su queste caselle, che è informazione, vi dà il link al formulario. Vabbè, adesso qua vi apre il formulario, nel esame non devi fare, dovresti cliccare qua, ma non me lo dà, vabbè, facciamo perdere. Vi ci dovrebbe dare, vi, vi darà poi eh, il formulario che abbiamo condiviso con tutte le funzioni, no? quello in PDF. Adesso sto preparando una versione un pochino più ricca perché c'erano alcune cose che mancavano, ma l'idea è quella. Eh, oppure potete ave, a, avere accesso al sito di python.org della documentazione ufficiale, quindi anche se eh, la, il laboratorio nel, eh, eh, è bloccata, diciamo così, la navigazione internet in generale, invece su quel sito python.org si, si può navigare. L'ultima pagina, pagina 5, è l'esercizio di programmazione qui c'è un testo con delle cose questo ne ho preso uno anche che era abbastanza complicato eh, con degli esempi di file un testo, una consegna insomma un esercizio da svolgere non c'è un campo in cui dovete scrivere il programma qua ma dovete cliccare su questa dicitura strana, un po' bislacca, accedi all'istanza Crown Labs. Crown Labs è, sistema, è un sistema che è stato costruito qua da un, da un collega del Politecnico e dai suoi collaboratori tesisti per gestire le macchine virtuali per fare laboratori ed esami. L'ha chiamato Crown perché hanno iniziato a lavorarci nel coronavirus. Allora, se cliccate lì vi si apre un altro, un altro tab nel browser, quindi comunque, avete sempre il tab con l'esame, qui potete andare avanti e indietro tra le domande, leggervi il testo eccetera, e poi a fianco vi si apre una finestra di questo genere, che è una macchina virtuale dentro la quale non c'è niente se non eh, PyCharm. Allora, eh, fate solo attenzione e quindi lavorerete qua dentro, questa finestra, su un paio charm. Eh, La prima cosa che devi fare è accettare i termini di licenza di, di JetBrains. Fate solo attenzione perché a volte la, la finestra viene fuori così. Cioè, se avete uno schermo più, troppo piccolo, una risoluzione dello schermo piccola, non riuscite a... a se la gente va nel panico e fa io non riesco a fare niente, non riesco a entrare, semplicemente di prendere questa roba, metterla qua e dire "Sì, va bene. Eh? Mi sembra banale ma il panico d'esame state tranquilli che gioca brutti scherzi okay? poi a questo punto parte PyCharm e vi apre già un progetto nel quale è precaricato il file main vuoto in python e i file su cui dovete lavorare i file di esempio quindi in questo caso qui fa vedere che c'è un progetto dove c'è un main.py qua dentro e dei file all'avvio è un attimo, fatica un attimo come, come sempre perché deve caricarsi tutte le librerie eccetera, vedete che fa lavoro ma ci sono i file su cui lavorate già nel vostro progetto, già nella cartella giusta quindi non dovete né scaricarvi né nulla e c'è un file main.py nel quale Adesso ci sono semplicemente delle print che stampano a video il contenuto dei file per vedere che tutto sia a posto, che tutto funzioni, ma poi quelle le cancellate e vi scrivete il vostro programma. Scrivete il programma dentro questo file qua, main.py, non create nuovi file, non create nuovi progetti, soprattutto non create nuovi progetti. Perché? La consegna come funziona? Ricordiamoci che noi siamo sempre sotto il timer dell'esame, anche se la variamo in una finestra a parte. Quindi noi possiamo in qualunque momento tornare indietro, io vedo studenti che preferiscono fare prima le domande di teoria e poi concentrarsi sulla programmazione, studenti che preferiscono fare la programmazione e per gli ultimi 28 secondi scrivere cose nella parte di teoria, ma quello ve lo gestite voi il tempo, non è un problema. Allo scadere del tempo sapete che PyCharm i file li salva in automatico, quindi non dovete salvare nulla di particolare. Quindi main.py viene automaticamente salvato man mano che scrivete, e allo scadere del tempo tutto il progetto viene, ehm, non, non immediatamente ma entro qualche minuto, viene copiato, salvato, zippato e consegnato sul portale. Sull'app, sul portale didattica c'è una sezione consegni elaborati, no? non so se qualche cosa abbiamo fatto consegnare elaborati lì sopra. Uh, in cui voi potete caricare dei, degli elaborati che vi chiede il docente e il docente li può vedere ecco il programma viene caricato automaticamente in quella sezione così noi ce lo possiamo scaricare guardare, correggere anche voi stessi a casa potete scaricarvi ciò che avete fatto ciò che avete consegnato per controllarlo e festeggiare oppure no um, quindi la consegna è automatica allo scadere del tempo non dovete fare nulla di particolare Qualunque cosa capiti, non preoccupatevi, non perdete mai niente. Nel senso che anche se per caso uno scrive, beh, scrive un programma, no? una parte di programma, e poi sbaglia perché chiude per sbaglio PyCharm, no? tranquilli, ritorna. Okay? Se lo chiudete, lui, questa macchina virtuale una cosa fa, vi fa PyCharm. Quindi se per caso lo chiudete per sbaglio, c'è un timer che entro un minuto ve lo rilancia. No? E vi ritrovate il file così com'era. Così come se, quindi non potete scappare da qua, siete in trappola. E lo riapre col programma che avevate, già scritto, già iniziato a scrivere. Quindi ovviamente quando riparte ci vuole un po' di tempo. La stessa cosa succede se doveste... Allora, prendiamoci qua il mio... diamo di tempo, poverino. Main.py... le schifezze che avevo scritto in fondo dovrebbero ancora esserci eccole qua ok quindi non abbiamo perso nulla se anche doveste per sbaglio chiudere il tab o chiudere il browser o tutto semplicemente andate qua e lo riaprite cioè fino a quando è attivo il timer non perdete nulla okay? allo scadere del timer viene consegnato in automatico quindi allora cioè a questo punto questa finestra qua si blocca, anche lì altro momento di panico, ah, si è bloccato tutto, no, semplicemente è consegnato perché è finito il tempo, quindi non... È... Panico lasciamolo fuori dalla porta se possiamo, ok? Ci sono alcuni alcune dettagli a cui però bisogna fare attenzione, questo è normalissimo PyCharm, che qui se fate run qui potete fare run, potete fare debug, potete mettere breakpoint normalmente come fate, sempre, ok? È completo l'ambiente, con l'auto completamente, eccetera. C'è cioè la versione, se non sbaglio, 3.8 di Python, ma va benissimo. Le uniche eh, piccole problematiche che ci possono essere sono a volte sulla tastiera, perché noi non stiamo usando un programma sul nostro computer, stiamo usando un programma su una macchina virtuale che gira dentro il mio browser, che poi si collega in rete con quella macchina. Per cui alcune combinazioni di tasti vengono intercettate dal browser e non, e, non, e non arrivano, diciamo così, alla macchina virtuale. Per cui ad esempio qua ci sono, dipende poi dalle tastiere, le tastiere del laboratorio normalmente sono tutte tastiere italiane, quindi sapete come fare le, le, le varie lettere accentate, parentesi e cose varie. Qui vi dice come suggerimento, innanzitutto vi dice, dove è scritto la parte in italiano, scrivete qui la soluzione e non create un nuovo progetto. Se invece create un nuovo progetto questo non viene consegnato, viene perso e quindi è come se non faceste l'esame. Eh, su Windows i caratteri graffa e parentesi quadra usarli con, eh, col tasto alt di destra e non con la combinazione ctrl alt di sinistra della tastiera, perché questa combinazione ctrl alt viene intercettata a volte dal browser che regola lo zoom della finestra. No? Però vabbè, se avete dei problemi lì eh, e se può capitare, adesso la maggior parte di, di voi sono italiani, però ci sono studenti stranieri che magari capita, che hanno il loro computer con una tastiera non italiana, e alcune combinazioni di tasti magari non riescono a funzionare perché la macchina virtuale non li, non li riconosce. Allora noi abbiamo messo qua sotto tutti i simboli speciali possibili e immaginabili, mal che vada fate copia e incolla da qua. Normalmente si evita, però proprio il caso limite, no? um, ma di solito si riesce a lavorare normalmente. Ecco, il fatto di darvi questa cosa qua un mese in anticipo vi permette di provare tutti i casi particolari, vedere che funzioni da voi, in modo che quando arrivate all'esame vi sentite tranquilli perché siete padroni dell'ambiente in cui lavorate. Um, Allora, le, la valutazione poi viene fatta separatamente per le domande di teoria e le domande di programmazione. Quello che faccio io è, eh, la parte di programmazione nel viene consegnata in automatico e ve la potete scaricare dalla, vostro, dalla vostra pagina personale del portale per vedere cosa avete fatto. Le domande di teoria che avete consegnato, alla fine dell'esame... Eh, io vi faccio mandare dal sistema Moodle eh, c'è un sistema automatico per cui manda ciascuno di voi un pdf con la copia delle proprie risposte quindi il giorno stesso la sera avete la traccia di ciò che avete fatto la potete riguardare così vi servirà poi anche in fase poi di valutazione per, no, per capire eh, poi da quel momento in poi passano un, un numero imprecisato di giorni in cui mi diverto io a correggere le vostre risposte e i vostri programmi, e poi pubblico i risultati. Quando pubblico i risultati, che è un voto finale, metto anche, su eh, sia come commento alle risposte di teoria, che come commento alle risposte di programmazione, metto una, piccolo, una piccola descrizione, la motivazione del voto, insomma. Chiaro che se hai una risposta e eh, prendi due punti su due, non ti scrivo niente però se ti metto un punto, zero punti, un mezzo, metto una frase, una mezza frase per farvi capire cosa avete sbagliato. E idem sulla parte di, pro, di programmazione, di solito metto 4-5 righe in cui eh, vi, vi faccio capire quali sono gli errori di cui ho tenuto conto. Questa cosa qua vi verrà mandata quando pubblico i voti, di nuovo con questo meccanismo di, di invio dei PDF, che sono un po' scomodi da leggere, ma pazienza, insomma, l'informazione c'è tutta. Quindi lì avrete la copia delle vostre domande, il voto finale e le motivazioni dei singoli voti. Sulla base di quello potete poi decidere se vi va bene questa valutazione oppure se, eh, se eventualmente rifiutarla e vi darò qualche giorno di tempo per farlo. Okay? La parte di programmazione viene valutata soprattutto dal punto di vista della funzionalità del programma. Okay? quindi non viene valutato particolarmente perché non ci sarebbe comunque tempo, in un'ora e mezza dovete fare tutto, quindi eh, non possiamo no, pretendere che ci siano programmi perfetti da ogni punto di vista, quindi se non avete trovato la soluzione migliore, più efficiente più ottimale, non importa è chiaro che se uno ha trovato una soluzione ottimale, più bella eh, magari fa più piacere, magari sai, un punto in più lo prende, ma non è che se non hai trovato la soluzione migliore, ti boccia. No? L'importante è che le funzionalità che vengono richieste siano implementate. Se riuscite a implementarle in un modo migliore, meno contorto, è meglio per voi, perché scrivete meno codice e, ehm, ed è più chiaro, è più semplice e ci sono meno probabilità che facciate errori di programmazione. Viene valutata la funzionalità, ma non viene valutata in modo assoluto, cioè non vado a far eseguire il programma. Funziona sì, non funziona no, ma cerco anche di capire cosa avete fatto nel mezzo perché magari sai un dettaglio, una cosa vi scappa una parte non siete riusciti a farla, allora vado a vedere nel merito no, che algoritmi avete usato, che strutture avete usato, quindi normalmente io mi, in mente mia non ve la condivido ma mi faccio una griglia di valutazione in cui vado a vedere le varie funzionalità se sono state implementate o no, cioè correttamente oppure non correttamente oppure mancanti e poi la scelta delle strutture dati utilizzate, la scelta degli algoritmi e la padronanza del linguaggio, no? Python, no? Gli errori di sintassi o che possono scappare oppure una cosa usata nel modo sbagliato, eccetera, eccetera. Sulla base di queste combinazioni qua, di queste valutazioni qua, eh, dopo il, eh, il voto finale. Quindi questo vuol dire che voi vi dovete concentrare sulla realizzazione delle funzionalità richieste. Quindi se io sono bravissimo a fare tutti i controlli sulla input dei dati, ma in realtà il programma mi chiede, sì, di leggere un dato, ma poi di, poi di fare altre 800 cose, non andate a concentrarvi su una cosa che sapete fare dimenticando tutto il resto. Okay? Oh. Eh, quindi date più importanza alle parti algoritmiche, alle parti, diciamo così, specifiche eh, dell'esercizio che vi viene proposto. Ok? Eh cercando di implementare tutte le richieste anche non in modo perfetto, eccetera. No? Qui adesso, questo, appunto, ho preso un esercizio che è abbastanza lungo, quest'anno cercheremo di darci delle regole per fare in modo che anche il testo non sia molto lungo per non farvi diciamo, spendere troppo tempo a leggerlo. No? In realtà è lungo ma perché ci sono tanti esempi. Comunque questi avete modo di... non lo leggiamo insieme perché avete modo di farlo e poi magari in, in queste settimane poi magari in gennaio risolviamo insieme quelli che vi hanno dato eh, più difficoltà ma nel frattempo vi condivido anche altri testi di esame così diciamo, materiale per esercitarsi ne avrete in abbondanza. Eh, una cosa che vi dico è che noi quando prepariamo questi testi ovviamente proviamo a fare una risoluzione e la soluzione che facciamo noi, ci siamo dati la regola che la soluzione non deve essere più lunga di 60-80 righe di codice. Quindi è qualcosa che è fattibile nell'ora, un un'ora, e mezza vedete che se la cosa se voi cominciate a scrivere troppa roba probabilmente state prendendo la direzione sbagliata no? ok c'è una domanda forse? dimmi 6 e 26 le domande di teoria sono 2 punti ciascuna e la domanda di programmazione a cui c'è scritto 1 ma è sbagliato è 26 punti eh? quindi fa 32 Dimmi. Allora, la domanda sua è se c'è un punteggio minimo sulla parte di teoria da raggiungere. La risposta è sì, ma non è un punteggio numerico che vi metto come soglia. Nel senso che non potete consegnare la teoria in bianco e, fare solo, e concentrarvi solo sulla programmazione, perché in quel caso, diciamo così, entrambe le parti devono essere fatte. Okay? Non voglio mettere una soglia, due punti, due e mezzo, tre, però quello che vi dico è fate anche, anche allora lo dico senza registrazione, anche se sono registrato, la parte teoria è un modo per prendersi sei, sei punti facili. Okay? Quindi fatela, eh, studiate quel minimo che serve e vedete che gli esercizi, quando andate a vedere, sono tutti abbastanza ben eh, classificabili. Ecco. Quindi non, non, non prendetela troppo sotto gamba. C'è un'altra domande? No, allora se non ci sono altre domande, su questo ritorneremo più avanti. Ehm, provateci a usarlo e noi adesso facciamo un po' di intervallo in questo momento e nel eh, nell'ora successiva invece ritorniamo a fare qualche esercizio sulle strutture dati.